Ciao a tutti, io sono Rossella, mi trovo qui con Noemi al telefono eh, che vuole lasciarci la sua testimonianza sulle sessioni che abbiamo fatto insieme di Logo Sealing. Ciao Noemi! Ciao Rossella! Come stai? Bene, bene. Allora, racconta un po' come è andata con Logo Sealing, eh, su cosa ti ha aiutato, cosa, quando, raccontaci un po'. Allora, è un'esperienza che per me è stata fondamentale, perché io intanto ho preso consapevolezza molto più di me stessa, del mio passato, di tutto quello che mi stava bloccando e mi fa lavorare sempre su me stessa ed è un lavoro che comunque mi voleva molto l'Arcangelo Michele, essendo che comunque io sono stata sempre in tutta la vita diciamo collegata con questa energia. Però non sapevo come fare ancora di più per capire sia i segni e sia ciò che avveniva dentro di me. E quindi grazie a questo lavoro ho potuto avere diciamo, anche un materialmente no, un'esperienza no, più diretta. Con la una maggiore figlia. connessione, capito, certo. Sì, sì, ho capito molte cose che non, ancora non ero riuscita bene a dare e mi succedeva no, che magari mi scaricavo, perdevo energia, la disperdevo perché non, non avevo proprio un canale puro, un canale pulito dove lavorare certo. e quindi magari la perdevo questa energia, stavo sempre male, adesso invece con questo lavoro ogni volta mi capita anche magari di stare, di stare male, male, di essere confusa, mi, mi riallineo. Ecco, Ascolta e Noemi, tenersi, anzi, la recupero. assolutamente, sì. quindi assolutamente per recuperare l'energia, per ritrovare il tuo potere, ma abbiamo anche lavorato sulle paure, sui blocchi, cosa puoi dire a proposito di questo, in generale naturalmente? Può essere utile questo eh, lavoro? Tantissimo, tantissimo, perché magari a volte, intanto a volte non si sa perché... Cioè almeno io magari non avevo chiare tante cose, poi con questo lavoro ho proprio scoperto tutti i traumi del passato, che cosa mi bloccava appunto, quello che non mi faceva avere fiducia in me stessa, quello che mi faceva paura e, e quindi si, si fa molta chiarezza. Che bello Noemi ascolta Noemi tu praticamente hai iniziato da, cioè da cliente nel senso che perché volevi risolvere tu le tue, i tuoi blocchi le, e lo stai continuando a fare però diciamo stai anche imparando a facilitare logo sealing sulle altre persone eh, racconta un po come come ti piace è semplice da, da imparare dici un po tu cosa ne pensi? Allora è bellissimo perché semplice, diciamo che ci vuole un po' di tempo perché è un certo. lavoro importante. Esatto. e Come tutte le cose importanti, ci vuole tempo, concentrazione e, e quindi non è una cosa che dall'oggi da, da al domani certo. si riesce a fare sugli altri. Prima certo. bisogna molto lavorare su di te. Su di noi stessi, certo. Assolutamente Però piano piano è stato molto bello provarlo sugli altri, l'abbiamo fatto insieme, ci sei stata tua ad aiutarmi, certo, e piano, piano piano è stato anche bello riuscire a farlo sugli altri, certo. spero veramente un giorno proprio di essere padrona e di poterlo fare di poterlo sugli altri. Fare sugli sugli altri. Sugli... Anche perché tu comunque fai un, fai un lavoro che serve per aiutare gli altri, quindi questo tu hai intenzione di utilizzarlo come strumento in più giusto? Sì, sì, sì, okay. nell'ambito sì, nell della psicologia, certo. per cui io diciamo in generale, però sì, ovviamente, per aiutare gli altri. Certo, bello, che consiglio vorresti dare alle persone a proposito di sealing? Eh, beh, se loro sono, se le, diciamo, la sensibilità che ognuno sente dentro se stessi, con questo lavoro sicuramente... C'è molta protezione, però ti fa andare avanti a un livello spirituale, quindi se una persona si sente che vuole trovare un canale giusto per poter, per poter crescere spiritualmente, collegarsi all'Arcangelo Michele, all'energia di, di Dio, no per ognuno poi la intende come, come si sente, però io credo che con questo lavoro hai la massima protezione ed è veramente un canale potente quindi io lo consiglio perché l'ho fatto su di me, lo provo sugli altri e, ed è una soddisfazione grandissima. Poi anche un dono, perché per me è stato un dono <ride> in un che momento bello. molto difficile della certo. mia vita. Io l'avevo chiesto, l'avevamo chiesto io mia mamma sì. perché anche lei. Abbiamo voluto proprio chiedere a Dio di, di mandarci un, un, un aiuto. Mm -hmm ed è arrivato, è arrivato così ascolta Noemi eh, perché giusto per, rendersi, per, per far sì che le persone si rendano conto ma eh, quanto ci vuole eliminare una paura anche grande di quelle che sembrano insormontabili eh, cioè spiega eh, cioè, è possibile davvero con lo Seeding sciogliere delle cose così grandi e se sì in quanto tempo? Sì, eh sì è possibile <ride> sembra All'inizio anche a me sembrava no, di no, dico ci vuole chissà quanto. E invece ogni volta in un lavoro che può durare un'ora, esatto. quando facciamo la, la seduta, già in un'ora tu la tua energia va a mille appena si finisce il lavoro. Cioè parti da che sei completamente a zero e arrivi a mille come energia. Quindi riesci a sbloccarla la paura. In poi, ognuno ovviamente. I suoi è tempi, personale. certo. Sì, però cose, cose insormontabili si possono risolvere anche nel giro di una sessione, giusto? Sì, sì. <ride> <ride> bene, bene Noemi, io ti ringrazio per la tua testimonianza, volevo salutare i, i, insomma, le persone che ci ascoltano su Connessioni Angeliche, se volete maggiori informazioni contattateci, vi ringrazio, vi saluto, ciao Noemi, ciao ciao, ciao buona ciao serata a te. tutti, ciao. ciao.